linea M numero 41 e serve anche il quartiere vicino di Quarto per un bacino complessivo di oltre 80.000 abitanti. E la località è dotata di ampio parcheggio ed è in prossimità dell'ufficio postale e della farmacia in una posizione strategica per il presidio del territorio. Che il quartiere Polidasca è oggi sprovvisto di qualsiasi altro servizio pubblico oltre alle scuole di Via Capro e non è rappresenta l'unico presidio esistente dell'amministrazione comunale. Considerato che ci è giunta informazione, che è intenzione dell'amministrazione comunale di chiudere definitivamente la sede di Via Polidasca 173, Chiede al signor Sindaco la conferma dell'intenzione di chiudere il servizio anagrafico decentrato presso la sede di Via Bobisarca 173, da parte dell'assessorato ai servizi civici. In caso affermativo, chiede di cancellare immediatamente la previsione di chiusura definitiva della sede per la Bobidasca di valutare nel caso di una interrogabile riorganizzazione del servizio di non chiudere sedi anagrafiche periferiche, come quella della Bovisasca, importanti per garantire un presidio dell'amministrazione comunale in periferia, di riaprire la sede di via Bovisasca a settembre, garantendo il più ampio orario di apertura possibile senza più limitazioni di condizione sociale e fisica. Questa è la mozione. Grazie. Consigliere Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ho una segnalazione relativa alle città di Piafre Rossi e via Pungoni Moro che è la città che è stata appena tracciata eh, sulla strada alla medie, di Buzano, che porta praticamente al cimitero di Bolzano, alla storia di in quanto sono sempre presenti parcheggiati automobili e rendendo vano quindi. Il, lo scopo della città, quindi chiedo alla, alla, ai vigili di fare un controllo più uh, sistematico per evitare che questo avvenga poi settimana scorsa la Presidente aveva comunicato la risposta dell'assessore della, dell di Cesaris riguardo alla mh, mozione sulla partecipazione eh, mh, per, per il progetto sull'area gaetometrica eh, io avevo detto, eh, l'assessore la, la, la, aveva risposto pensando in qualche modo che stessimo chiedendo la partecipazione, come inizialmente avevamo fatto, della, eh, alla conferenza dei servizi. In realtà eh, avevamo mandato quella mozione e avevamo verificato con la presidenza che la, la mozione era stata quindi è stata inviata in modo completo all'assessore di Cesare, quindi non so come mai abbia risposto in relazione all'oggetto, conferenza, servizi e servizi. Quindi ho eh, una richiesta per, eh, per iniziare questo problema e richiedere un'altra un risposta all'assessore. All Poi vorrei leggere un comunicato in relazione al mercato di via Garigliano preso atto che le numerose delibere e mozioni aventi come oggetto il posizionamento del mercato garigliano di Piazza dell'Agosta che al di là delle diverse proposte di collocazione hanno molto spesso avuto in comune la richiesta di incontri, di tavoli, di confronto, riunioni congiunte con operatori, cittadini, assessorati o uffici tecnici considerata la delibra numero 126 del 2009 in cui si richiedeva Inoltre si chiede alla dirigenza del settore commercio e all'assessorato competente un tavolo di confronto coinvolgendo sia i comitati dei cittadini, sia i consigli di zona 9 e 2 oltre a rappresentanti delle categorie interessate sia per risolvere determinati lavori della proposta alla questione di una nuova e definitiva collocazione al mercato stesso sia per esaminare e proporre soluzioni alle problematiche e ai disagi che gli si, si creeranno o verranno alla luce durante questa fase di posizionamento temporaneo. Considerata la mozione numero 284 del 2012 che asseriva, l'enorme mole di lavoro sviluppata dalle varie commissioni che si sono occupate della vicenda non ha trovato nessun riscontro con le progettualità sviluppate dai tecnici e dai dirigenti degli assessorati, indipendentemente dalle amministrazioni comunali che si sono succedute. Nonostante la proposta di progetto di Tira, dal cioè Consiglio di zona 9 sia stata illustrata con largo anticipo rispetto alla scelta definitiva della posizione del mercato. Assessorate del settore tecnico non hanno preso in considerazione la possibilità di un reale e dovuto confronto con i cittadini, gli operatori e consiglieri per comunicare e motivare con diritto di replica la decisione finale mozione che nel dispositivo chiedeva all'assessore D'Alfonso di convocare al più presto un tavolo istituzionale tra operatori, rappresentanti delle categorie e cittadini per risolvere in maniera partecipata e condivisa la soluzione del posizionamento del tradizionale storico mercato di Piazza della Costa e la convocazione di una commissione commercio a cui fosse presente l'assessore D'Alfonso per un confronto con i cittadini, gli operatori e il consiglio di zona. Considerata la delibera numero 334 del 2012, nella quale si chiedeva, si invitano la giunta e l'assessore d'Alfonso a convocare al più presto una riunione congiunta con gli operatori, cittadini e categorie commercianti, per risolvere in maniera partecipata il problema del mercato di piazzare la posta. Considerata la delibera numero 56 del 2013, che nel dispositivo così includeva Chiede nuovamente agli assessori competenti di partecipare ad un incontro con i residenti e i rappresentanti delle diverse categorie produttive, ambulanti, commercianti, artigiani ed altre attività professionali per illustrare i contenuti delle proposte elaborate dalle strutture comunali e raccogliere le istanze e i contributi del territorio. Preso atto che nel programma elettorale il termine partecipazione viene ripetuto ben 16 volte, ma che l'assessorato al commercio è ben lungi dall'attuare il coinvolgimento dei consigli di zona dei cittadini, né tantomeno delle categorie dei commercianti che ormai si rivolgono direttamente al sindaco. Ci chiediamo come sia possibile attuare un programma in cui i cardini sono il coinvolgimento, la partecipazione attiva, la trasparenza, la collaborazione con i cittadini quando è evidente che l'assessore al commercio ha più volte minato le fondamenta di questi campi mancando di collaborare con il Consiglio di Zona 9, istituzione democraticamente eletta e rappresentativa della cittadinanza. Ci chiediamo come sia possibile collaborare con l'assessore D'Alfonso, il quale nonostante sia, sia stato invitato più volte a presenziare in Consiglio o Commissione, non ha mai degnato il Consiglio di Zona 9 della sua presenza nei trascorsi due anni dell'attuale amministrazione. Ci chiediamo come sia possibile chiedere un parere su una proposta di deliberazione di giunta comunale che ha come oggetto la collocazione in Lezzara del mercato settimanale scoperto garigliano e la collocazione temporanea del mercato nelle vie garigliano, stevenico, volturno, piazza Miniti e Sparto a fronte di un percorso di evidente mancanza di collaborazione tra assessorato e consiglio di zona. Ci chiediamo come sia possibile esprimere un parere senza aver analizzato un preliminare del progetto per discutere eventuali criticità, costi e impatti anche alla luce dell'esperienza e conoscenza acquisita dai consiglieri durante i numerosi sopralluoghi convocati dalla Commissione Commercio e Attività Produttive di Zona 9, per relazionare l'assessorato sulle criticità degli, degli altri mercati, costruendo un'importante collaborazione tra consiglieri, ispettori del Comune e fiduciari dei mercati di Zona 9. Ci chiediamo come sia possibile ignorare l'enorme ed estenuante sforzo messo in atto dalla Commissione Commercio, del Consiglio di zona 9 e dal Consiglio stesso nel continuo confronto con i cittadini e gli esercenti, sforzo magnificato proprio per la mancanza di collaborazione con l'assessorato. Esprimiamo quindi il nostro biasimo e giudizio negativo per il metodo adottato nel costruire una soluzione tutt'altro che condivisa e partecipata che evidenzia chiaramente negli atti dell'assessorato al commercio un vetusto modo di fare politica e amministrazione. Questo è, è, è un comunicato che ehm, è all'attenzione del Sindaco, del Presidente di Zona 9 e all'attenzione della Presidenza della, della Commissione del Commercio di Zona 9. Ringrazio il um, Capogruppo Cortese ai firmatari oltre al capogruppo eh, la terza e se ci sono altri cofirmatari sono benvenuti grazie grazie consigliere Agliutei se mi porta il documento che ha letto capogruppo perito sì, grazie Presidente, eh, questa rappresenta una mozione che eh, vorrei potesse diventare oggetto come quella di un Presidente Simi e comunque possa essere discussa eventualmente in ogni caso nel prossimo Consiglio. Ha ah, come oggetto le case di edilizia residenziale pubblica eh, realizzate in via sindicale. ve la leggeva brevemente, velocemente. Eh, Premesso che in via è stato realizzato un nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica, Considerato che il non è ormai pronto per essere consegnato e il comune ha più Milano la gestione dei nuovi alloggi e i relativi abbinamenti. Okay. Visto che il regolamento regionale 10 febbraio 204 e successive modifiche intervenute del regolamento regionale 20 giugno 253. I criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi R, la legge regionale 5 gennaio 2001, prevede la possibilità di assegnare fino ad un accordo del 30% degli alloggi a nuclei familiari diversificati per categorie e composizione, anche monoparentali, per garantire un adeguato disabilitativo. Ritenuto che il complesso edilizio realizzato, per la sua particolare posizione e conformazione strutturale, dischi di trasformarsi facilmente in un'area di grado. Il Consiglio di Tramale chiede al sindaco Giuliano Pisapia e all'assessore all'area metropolitana Case e demandi Dalia Benedetti di garantire che nell'assegnazione di nuova Logia che si ingagna, venga garantita la realizzazione di un adeguato miso abitativo al fine di favorire l'integrazione sociale, prevedendo inoltre da subito la possibilità di utilizzo di negozi realizzati nel complesso e che risulteranno non assegnati, alle associazioni Zamone che operano in ambito sociale e culturale. Grazie. Sì, è solo per, per ringraziare tutti i capi di per la loro disponibilità data ieri dopo la Commissione Sport e Tempo Libro che ha valutato le proposte per l'estate ha riconvocare urgentemente la Commissione per domani sera e volevo ringraziarvi proprio per aver accolto l'urgenza e quindi eh, hanno permesso di eh, poter convocare la Commissione per domani, grazie. No. Grazie, volevo brevemente ragionare l'incontro giovedì di scorso in assessorato dove è stato definito il progetto La San per alzheimer, che si chiamerà Centro dove abbiamo istituito i centri di psicologia per l'Alzheimer in ciascuna zona. Nella nostra zona sarà presso il CMR di Aprilio, il lunedì sera alle 15 e questi centri questi presidi avranno la possibilità di una vicinanza al territorio, in particolare essendo il centro, presso il centro più anziani, di intercettare sia gli anziani direttamente ma anche i, la, i parenti. Il, la, in questo progetto per la psicologia finanziaria per l'Alzheimer eh, è già stato attivato nel primo luglio una linea verde per l'Alzheimer che ha avuto un notevole è veramente successo, nel senso che sono state già diverse le, le richieste. Questa linea verde è seguita da, da uno psicologo che eh, prevede, ha possibilità di capire la richiesta che viene fatta e poi di mandare eh, i familiari presso i centri che si interessano di questo problema. Eh, ci sono per questi nuovi spazi, poi nell'anno prossimo, 2012-2013, verrà istituito un osservatorio per valutare l'efficacia, l'efficienza e la risposta dei servizi. Anche l'ASLO sta facendo le sperimentale negli distretti 2005 per poi svendere una città un per cosa sperimentare per anziani e questo entra un po' anche nella il percorso da noi già iniziato eh, anni fa con ah, lo sportello presso il gradi su tre verranno poi riconosciuti a presto del prossimo anno anche dalla teleconoscente delle, delle associazioni che si interessano del segno al caffè e verrà fatto anche un corso di formazione per gli avanti grazie grazie consigliera Missao, consigliere Mina. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Inizio il mio intervento con una, con una frase che purtroppo poi si è avverata in tutta la sua drammaticità. Eh, chi ha paura muore ogni giorno, chi invece non ha paura muore una volta sola. Questa frase l'ha pronunciata Paolo Borsellino, il giudice che insieme a Giovanni Falcone è stato uno dei simboli della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata morso il 19 luglio del 9 novembre e da insieme ai luoghi della Foscotta domani ricorre il ventunesimo anniversario di questa che è una delle pagine più nere della, della nostra Repubblica mi sembra giusto lamentare a tutta l'Aula questa ricorrenza perché il Consiglio di Zona More no in più occasioni ha organizzato iniziative si è schierato contro tutte le mafie, il racket, la malattia organizzata, insomma poche parole contro la criminalità, anche perché nella nostra zona siamo stati pesantemente colpiti da gesti e azioni veramente intimidatorie portate avanti da queste associazioni criminali. Penso ad esempio al centro di Sera. La zona 9 ha fatto diverse iniziative, ha diverse iniziative con l'Ibera, ha organizzato diversi convegni dibattiti contro l'andrangheta che ahimè sta eh, penetrando. Eh, anche nel nostro tessuto pensavo no? una volta che Milano era impenetrabile cosa che invece non è ecco, quindi io sentivo la necessità di eh, ricordare che ormai c'è questo anniversario proprio perché eh, uomini come Rossellino come Pancone e come tanti altri magistrati che sono caduti sotto i colpi di queste associazioni criminali eh, non devono finire eh, nel dimenticatoio. queste date devono rimanere ben impresse nella nostra mente e far sì che noi continuiamo con le nostre iniziative per eh, far sì che la loro morte non sia venuta in vado. Grazie. Grazie consigliere Piatto. Grazie Presidente, eh, intervengo in qualità di rappresentante del Consiglio di Zona di Unità Abitativa e eh, Educativa del eh, Parole quella che comunque comprende GEO e gli altri. La eh, mail arriva da un genitore che ha mandato a, tutta, a tutto il collegio dell'intervento dell'unità. Però ho deciso di riportarla anche in aula, così che sia il corrente Presidente della Commissione di dell'Ambicazione. La segnalazione è relativa all'alberatura presente nel giardino della scuola materna di Ieseo, eh, il, il signor eh, Rivolta eh, scrive eh, che all'interno della scuola materna di Ieseo una parte consistente del giardino è utilizzabile un'utilità dei bambini in quanto vi sono parecchi anni che cadono improvvisamente. Con il centro estivo, il giardino è minimizzato di in più e quindi ci sarà bisogno di un intervento urgente in politica da parte dei responsabili. Eh, in seguito a questo, eh, la dottoressa Di Palma, che è la Secretaria del Comune, mi ha inviato altra documentazione eh, che arriva mh, direttamente dalla, dalla pagina dei giardini stessa generazione eh, si fa notare che all'interno del materno Iseo eh, verrà, eh, verrà, verrà fatto un intervento che, eh, quando poi sarà più, eh, più idoneo. Eh, detto questo, vista la gravità della situazione, se fosse possibile fare un intervento straordinario adesso, mh, anche se capisco che non è il momento adatto per effettuare una portatura, eh, però visto che il giardino si usa d'estate in questo momento è completamente inutilizzabile se fosse possibile appunto intervenire sarebbe una cosa, cosa valida grazie grazie consigliere Sposito grazie eh, faccio una segnalazione eh, avete già detto la casa del MAPPA Marco Savarino da alcune settimane il distributore di acqua potabile, Casa dell'Acqua, sito presso il parco salarino, inaugurato dall'entusiasmo dei cittadini, solo pochi mesi fa, non necessita più il momento dell'erogazione della lettura della tessera sanitaria. Questa pratica consentiva da un lato di identificare il fruttore del servizio, dall'altro, soprattutto, limitava il quantitativo giornaliero per persona a 6 litri una misura più che giusta che responsabilizza i cittadini ad un consumo consapevole di un bene tanto prezioso come l'acqua pubblica. Si rende noto di ciò la presidenza dell'ambiente affinché in debito conto nelle proprie comunicazioni e relazioni istituzionali l'urgenza e la necessità di un rapido intervento riparatorio. Grazie. Grazie la fontana di Largo Vulci Largo Vulci si, si, si giova nella presenza di una fontana apprezzata dai cittadini frequentatori dei giardini adiacenti purtroppo si registrano eh, frequenti co e costanti perdite d'acqua che causano oh, pozzanghere eh, le quali specialmente con il caldo e male orale compromettendo la frequenza delle immediate vicinanze della fontana stessa poiché eh, la causa dei tali riversamenti è il flusso eh, continuo d'acqua si segnala l'opportunità di installare un dispositivo che fungendo da rubinetto regolatore eviti la Fuoriuscita dell'acqua in eccesso e consenta un utile risparmio della risorsa idrica. Grazie. Grazie consigliere Tondigoni, vicepresidente Alconso. Grazie, per, solo velocissimamente per uh, annunciare al uh, consiglio che i lavori di ristrutturazione della scuola di Via Cospetto da Bussero sono iniziati e che io non ho potuto accedere naturalmente al cantiere, chiederò per questo un sopralluogo a settembre da parte della, della commissione educazione, ma dall'esterno si vede un'altra montagna di macerie, quindi suppongo che i lavori siano, stati, eh, siano iniziati a pieno regime. Per seconda cosa, eh, oggi avete ricevuto dalla Presidente la Carta dei Servizi Educativi del Comune di Milano. Eh, pensavo eh, di dedicare a questa Carta dei Servizi una commissione o parte di una commissione perché eh, naturalmente è la prima volta che eh, viene pubblicata e quindi deve essere oggetto di analisi e frutto del lavoro eh, di un confronto fatto con eh, i presidenti delle unità educative eh, e quindi eh, va valutato e poi nel corso degli anni si dovranno proporre le, le modifiche che si saranno ritenute necessarie grazie consigliere Faregna sì, grazie Presidente, qui ho una segnalazione veloce, si tratta della mancata illuminazione della fermata della linea 4 all'aggenza di via del servizio che da spettamente dall'inizio dell'anno è totalmente non funzionante e seppure diversi cittadini hanno già segnalato l'azienda della tutti i inconveniente ad oggi non, non sono risolto il problema, perciò sollecito... Di è insomma, è, è questa, è città, Grazie consigliere Rossi Buonasera a tutti Vi eh, riporto sono stato presente oggi alla commissione affari Istituzionali del comune di Milano però poi si parlava del, diciamo, dell'avanzamento della città metropolitana del percorso che porterà la creazione della città metropolitana Ehm, ci è stato riferito che nonostante la pronuncia della Corte costituzionale che come sapete ha bloccato diciamo, il decreto Monti con il quale venivano sciolte venivano abrogate una serie di province e si, contestualmente si aveva la creazione di una serie di città metropolitane il percorso continua e continuerà proprio domani con la conferenza metropolitana indietro dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia e da, non, da Guido Potestà Presidente della Provincia. Il percorso continua e l'assessore Venelli ha sottolineato che questo è un percorso importante anche strategicamente perché buona parte di una serie di fondi europei adesso sono legati alle aree metropolitane e a delle strutture che siano in grado di controllare strategicamente le aree metropolitane quindi l'istituzione di questa possibile città metropolitana ci metterebbe anche nelle condizioni di accedere a tutta una serie di finanziamenti. È stato sottolineato con forza dai consiglieri di zona, presenti da alcuni presidenti dei consigli di zona, il fatto che il discorso sulla città metropolitana non deve farci dimenticare mai, e lo dico anche come vicepresidente della Commissione, il tema del decentramento e il fatto che i due discorsi devono costantemente andare di pari passo per non rischiare di arrivare diciamo, impreparati e senza le adeguate competenze e le adeguate strutture a un appuntamento come importante come la creazione della città metropolitana. Ci saranno sicuramente ulteriori sviluppi dopo questa conferenza metropolitana che faremo in modo di farvi sapere. Grazie. Grazie. Sì, grazie Presidente, ma io volevo fare una, un commento ancora all'assessore D'Alfonso che non, non riesce mai a rispondere a tacere perché ogni volta che parla fa danni. L'altra volta ha accusato tra consiglieri della maggioranza, quindi è, non potrebbe anche interessare, ma sicuramente fare una cosa del genere squalifica il modo di essere eh, di assessore di una giunta comunale che eh, stigmatizza e offende i propri consiglieri della maggioranza. Oggi addirittura ha attaccato una delle eccellenze del nostro, del, del nostro, della nostra moda e del nostro stile come Dolce Gabbana che tra l'altro sappiamo benissimo che sì. sono sicuramente sì. sì. vicini a noi politicamente quindi nonostante questo eh, D'Alfonso si, eh, si è espresso in una maniera del tutto negativa e inopportuna nei confronti di un'eccellenza italiana. Dicendo soprattutto di non ospitare una persona come Luce Cavana che soltanto è stato per adesso condenato in primo grado, quindi come al solito la legalità per voi è un optional, ma è stato accusato di aver fatto una frode fiscale che è sicuramente qualcosa di quando ma sicuramente la validità di avere un'esposizione della moda italiana di una griff come dolce chiamare a Milano che non verrà più a Milano e come si è espresso dolce su qui che ha detto che la giunta eh, di Milano fa schifo questo sicuramente non è una cosa molto bella e non ci fa onore come giunta comunale quindi io ritengo che sicuramente Alfonso dovrebbe quantomeno smentire e far sì che qualcuno della maggioranza prendesse in considerazione possibilità ancora di avere un agrico per cittadino a Milano a fare le proprie sfilate che portano soldi e portano personalità e portano anche visibilità mediatica e quindi sicuramente un vantaggio economico rispetto a qualcuno che ha soltanto scritto di non ospitare la nostra città una persona che ha avuto una condanna, che mi sembra una cosa che ancora in primo grado, che c'è ancora tempo per verificare se c'è vero una comunicazione relativamente all'installazione delle eh, video, videocamere, eh, viene comunicato che verranno eh, rese funzionanti e collaudate entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliera Santoyemma, presidente Santuyena. vicepresidente Faregna. Consigliere Gramanti, anche Passiamo al punto numero 1, parere sulla proposta di delegazione di Sentio Consigliare di intraduzione degli articoli 5, 4, 37,1 e 93,5 dello strutto del Comune di Milano. Do la parola al vicepresidente della Commissione di Centro, Jacopo Rossi. Buonasera, vi vado a leggere la relazione. Onorevole Consiglio, la Commissione di Decentramento, diminuita sin data 8 luglio 2013, ha esaminato la proposta di deliberazione di cui è l'oggetto per esprimere il parere ai sensi dell'articolo 29 del vigente regolamento del decentramento territoriale. La Commissione, dopo aver trattato e discusso le motivazioni che hanno portato alla notifica dei suddetti articoli, ha esaminato e discusso ogni singolo coma coinvolto nelle proposte di notifica e, a conclusione, la Commissione di Decentramento ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla proposta. E, pertanto, contesto, non è pertanto che consiglio onore del Consiglio approvare quanto sopraesposto. Risumo soltanto che tutti i consiglieri hanno ricevuto la documentazione per mail, mi dispiace che non sia presente anche in questo faldone e proprio per questo andavo a leggere la diciamo, modifica secondo me più importante che è la modifica del, dell'articolo 5,4, vi vado a leggere come viene modificata. Il Comune ha su specificazioni anche a garantire ad entrambi i generi il pieno ed effettivo godimento dei diritti di cittadinanza, garantisce altresì che nella raggiunte entrambi i generi siano rappresentati in misura paritaria negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende e istituzioni dipendenti, deve essere garantito l'equilibrio di genere. La successiva modifica si riferisce solo alla modifica che vi ho appena letto, mentre l'ultimo comma che viene modificato semplicemente aggiunge per eh, diciamo, quanto riguarda il regolamento di elezione del Consiglio di zona. Il fatto che a proposito regolamento disciplina le modalità delle elezioni nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche politica. Grazie. Grazie Presidente Rossi, consigliere Sunzi. Grazie Presidente. Io reclamo un po' il capito che ho fatto in commissione eh, Innanzitutto noi qui siamo ma si deve esprimere un parere su una delibera consigliare che recidisce una norma di carattere nazionale. Per cui da questo punto di vista, eh, dico fin da subito che eh, il regolamento comunale recidisce il meravigliissimo quanto permesso della norma nazionale. dal nostro punto di vista, anche con il PDL, mi sembra di esprimere un parere favorevole. Ciao, notore. e ehm, una discussione di carattere generale che adesso non voglio aprire ma semplicemente annunciare alcuni aspetti che mi interessa evidenziare. Cioè come nella legge nazionale e nel regolamento comunale si parla di una parità nella rappresentanza delle istituzioni eh, mettendo come, come postulato il fatto che la, la, la parità significa lo stesso numero dei membri all'interno di, di una giunta comunale di uomini e donne. Ecco, questo secondo me non è la parità, nel senso, che, eh, nel senso che la battaglia che va fatta, dal mio punto di vista, è sì. dare alle donne la stessa possibilità di partecipare in maniera attiva e gli strumenti per raggiungere posizioni spicali anche all'interno della pubblica amministrazione. Abbiamo esempi di, di donne che anche diciamo mh, anche prima di questa legge hanno ricoperto ruoli, ruoli importanti, e di eh, commento, dire, al di là della presidenza del Consiglio di Storia, al di là dei vari ministri, presidenti delle camere, sindaci, presidenti di regione, presidenti di provincia, e donne che, che mettono la che stima, e sono lì perché valgono in quanto donne e non in quanto c'è cioè donne di valore, non di quanto rappresentanti di un genere. E per cui, quello che io dico della battaglia che ho fatta qui, non è una battaglia sul stesso numero di donne e stesso numero di uomini, ma donne di valore e uomini di valore, anche perché si può arrivare a situazioni in cui ci sono, statisticamente, o anche nella società, un maggior numero di donne di valore, un maggior numero di valore, allora ci dovrebbe essere più donne all'interno dell'amministrazione rispetto agli donne, invece no, questo regolamento che recepisce la legge nazionale impone, uno stesso numero di donne e di uomini. Per cui dal punto di vista, pur la possibilità di non di entrare dal punto di vista paulamitario, perché la legge non porterà tutto questo regolamento che recepisce, però lo a studiare con diversa legge tutto, perché è eh, tutto questa legge, perché è l'amministrativo di tutto dare le stesse possibilità ai uomini e alle donne di essere rappresentati in maniera equa. No, no, no, no, Grazie Presidente. Io parlo per quanto riguarda il voto del mio gruppo che voterà favorevolmente alla, alla proposta di delibera. Tengo a fare eh, rilanciare il discorso che ha appena fatto il consigliere Iduti e effettivamente è eh, abbastanza corretto. Cioè, ho, la cosa è che comunque in quest'Aula abbiamo chiaramente l'esempio di sia in presidenza che in vicepresidenza, due donne, quindi vuol dire che le eh, donne che si impegnano trovano la possibilità di arrivare a e i giusti uomini detto questo se oggi ci trovassimo in quest'aula con 30 donne e 15 uomini perché quelle 30 donne sono state molto più rare a prendere i voti perché sono più rare e proattive sul territorio eh, e poi giustamente rimangono gli uomini che non sono in grado di fare questo lavoro Passa, se noi passiamo completamente Sarebbe la versione opposta, non sarebbe la possibilità da dire mettiamo 50-50, dovrebbe 50, no, di dire lasciare fuori magari delle donne varie e a quel punto detto, fare entrare uomini che magari ci hanno competenze, perché solo perché c'è una quota da rispettare. Non è questa cosa è una storia grave, non è che un, un partito politico. Eh, anche che riesce a fare una lista con eh, 50 ogni 50 uomini, poi eh, 20 uomini e donne perché le donne non hanno intenzione, cioè non hanno, non hanno le capacità in quel momento e la stessa cosa vale all'opposto, secondo me può, è un po' una forza tutto qui, me. grazie. Vicepresidente Rossi Sì, basta molto i consiglieri che sono intervenuti e che anche in particolare al consigliere Luzzi anche in commissione aveva esternato queste sue perplessità e ovviamente il discorso è molto ampio e articolato se lo aprissimo qui dovremmo andare a riprendere molti argomenti che fanno parte anche di tutto un bagaglio di psicologia sociale e psicologia delle differenze che vabbè, per i miei studi ho avuto modo di, di incontrare. C'è da dire che solamente una cosa, all'interno delle liste che hanno portato alla costruzione di questo Consiglio di zona c'erano moltissime donne, In alcuni, nella maggior parte dei partiti presenti, credo, eh, si arrivasse più o meno al 50%. Resta, resta personalmente, ma a titolo personale, mi resta il dubbio se davvero tutte le donne di valore che c'erano all'interno di quelle liste siano rimaste fuori perché diciamo sovravvanzate da una capacità maggiore politica o diciamo di campagna elettorale degli uomini. Il dubbio mi resta che ha a che fare con tantissimi temi legati alla vita di tutti i giorni. E quindi credo che all'interno di questo ragionamento, questa modifica dello statuto, come ve ha detto Iguzzi, è una, più una ratifica, diciamo di una legge nazionale, sia comunque un passo importante, comunque un passo importante che se dobbiamo minimamente tenere il discorso, un passo che secondo me col tempo dovrà sparire, dovrà essere solo una fase, una fase all'interno del quale tutta diciamo, la società e forse il modo di fare politica si modificherà. Quindi ringrazio molto chi è intervenuto grazie, mettiamo in di votazione non è nulla, non è non C'è nulla, non è non è nulla, non è ragione la donna che difende i diritti di prova delle donne. Va bene. Ah, va. Chiudiamo la votazione. Presenti 33 favorevoli, 33 contrari. 0, 0, 0, approvato. Passiamo al punto numero 2, approvazione dell'iniziativa proposta dall'Istituto Garbani per la realizzazione dei diritti di prova sul campus domani Junior. La parola alla Presidente della Commissione di Educazione, Colera Romero. Grazie Presidente. Eh, la Commissione Educazione, venuta il a 2 luglio, ha fatto in esame il progetto denominato Casa del Domenico, campo di orientamento per la scelta della scuola superiore, proposto dagli S. Galvani per sabato 5 ottobre. Il progetto ha la finalità di contrastare il fenomeno della scelta errata della scuola superiore. Ogni anno i cui Ministero Nell'istruzione fornisce i dati riguardanti i tassi di proporzione degli studenti delle classi superiori. Nella provincia di Milano, lo scorso anno, la media dei non ammessi alla classe successiva è stata dell'11%, ma l'anno più difficile si è confermato il primo, quello in cui è effettuato il tasso di bocciature, di cambi di scuola e di abitudini. Quasi 86.000 studenti che hanno frequentato il primo anno delle superiori eh, 16,7% non è stato ammesso alla seconda. La causa principale di questo insuccesso è ad attribuirsi a una scelta del percorso scolastico che troppo spesso non tiene in nulla considerazione alcuni elementi fondamentali. La relazione è piuttosto lunga, contrariamente alle mie abitudini, ma pensavo di non leggere leggerla nulla. Concludere solo dicendo che eh, il Verbani ha già organizzato due edizioni di campus domani, campus di orientamento indirizzati di alla scelta dell'università. Quindi hanno già una discreta esperienza in questo tema e eh, i genitori di insegnanti che si occupano di campus domani in e di campus domani da più di dieci anni si dedicano al tema dell'orientamento. Vista la corrispondenza con le di della Commissione e valore educativo dell'iniziativa, la Commissione propone di finanziare l'iniziativa con euro 1300 da prelevarsi dei fondi mattoni e con il beneficio della civica stamperia per la produzione di materiale di pubblicizzazione dell'iniziativa. Voglio pertanto, con onorevole Consiglio, approvare l'iniziativa sopra progetto. Chiamo in votazione. Siamo in votazione. Siamo in votazione. Siamo in votazione. 32 contro il 0 a 0 approvato, Vediamo la votazione immediata e sensibilità chiudiamo la votazione presenti 24, favorevoli 24 contro 0 a 0 approvato Siamo al punto numero 3, approvazione di iniziative proposte dall'Associazione Aima per la costruzione del progetto delimitato sportello Alzheimer, la sezione Aude Milano per la realizzazione della seconda parte sessione sistema dell'Università della Terza Italia e di Donanove, Circolo San Santissiponese per la realizzazione del progetto delimitato per, dell per, del del per la licenza La parola è la sezione politica e sociale, il Grazie Presidente. della la commissione politica e sociale il giorno 1 luglio 2013 ha pre preso in esame alcune proposte di iniziative come il seguente. a proposte di iniziativa formulata dalla AIMA riguardante la continuazione del progetto di apertura dello sportello Alzheimer presso il centro di neuropsicologia cognitiva che fa la centra di Grande Grande. La Commissione propone a maggioranza di finanziare il progetto presentato come Euro 2500, IVA compresa e impegna il, il suo Presidente del Consiglio come on, in parte di Comunicazione, lo spazio pubblicitario, così come si è fatto in altre, in altre occasioni degli anni precedenti, concordato con i ministri del Centro di e Politica, sui giornali di Torino questo periodo. Questo è una, un suggerimento che è nato eh, nella discussione della, diciamo, della Commissione, proprio per non a fare cadere l'interesse la parte della cittadinanza è stata per questa di attività. Punto B, la proposta di iniziativa formulata dalla gestione Ausea Milano e Ausea di Pocca dal titolo Università della Terza Età, sessione a L'iniziativa che già si è rivolta negli anni presenti con ottimi risultati si svolgerà a Milano nel nell'Orientorio Caganda a partire dal mese di settembre per terminare il mese di dicembre 2013. L'iniziativa consiste in alcuni corsi conferenze e conferenze rivolte alla cittadinanza in modo da comunico, che si terranno ogni martedì dalle 15 alle 17 e in alcune visite guidate a musei, ville e palazzi storici traduzione nel momento della cittadinanza. Segue il programma che non vi che è, è stato considerato dalla Commissione tutta di eh, buona qualità e di, di ottimo interesse per i eh, frequentanti. E quindi la, la Commissione propone a maggioranza di finanziare la stessa con euro 1900 tutto compreso di concedere giorno per grande come da programma a titolo gratuito con l'obbligo di mantenerlo pulito nonché di concedere lo stesso anche per l'inaugurazione dell'iniziativa che verrà il 17 settembre alle ore 15 l'iniziativa che è aperta alla cittadinanza ha visto nelle passate giorni un notevolissimo numero di partecipanti media tra i 180 e i persone hanno frequentato questa commissione si concede al la simile per la pubblicità dell'iniziativa consapevolmente con il budget della stessa a disposizione per la zona mai viceversa l'associazione proponente si fa la carica della pubblicità della stessa in modo autonomo terza proposta eh, è una proposta di iniziativa formulata dall'associazione anche San Filippo Neri per il progetto di Carrello senza perché questo abbiamo portato in questo, questo consiglio ai risultati. Il progetto consiste nell'assistenza, sostegno e sollievo per le persone anziane che nel periodo estivo restano assessori di di aiuto e compagnia. Il progetto è peraltro in modo continuativo e per Nel periodo estivo viene non intensificato e dal mese di luglio al 4 di ottobre una persona con caratteristica professionale, due suore, e una condizione di volontà invece, che esplodono tutte quelle emozioni necessarie e vanno in giro delle persone anziane. La Commissione propone a maggioranza di lanciare il progetto con meno 1.200 sottocompresso. La pubblicità dell'iniziativa sarà a carico del presentatore proponente e di cui di una pubblicità un iniziativa che tenga in con i propri canali. Poi importante vedere a tutti i finanziamenti proposti, sono le capitolo che 2013, Consiglio, il provare con il fine della Università. Grazie. ci la Prendiamo la votazione... Presidente, 32, votazione con la 0, 60, approvato. Mettiamo in votazione l'immediato di esertività. Siamo in parte di votazione sì. l'immediato di esertività. Prendiamo sì. sì. la votazione... Presenti 24, con 24, con la rinnovazione del museo approvata. Concessione di patrocinio da all'associazione Aima per la realizzazione del progetto denominato dei rami di cura e all'associazione La Sterna Olu per la realizzazione del progetto denominato ciò. La Presidente della Commissione. sociale come Sì, nella stessa Commissione del primo luglio abbiamo preso in esame anche due richieste di protezione. La prima, che è stata formata dalla Commissione A e titolo titola di consiste nell'allargamento al domicilio dei servizi a sostegno di sostegno del sollievo dei malattie di Alzheimer, che si collega in modo concreto allo sostegno Alzheimer dei loro familiari e dei cargiver, servizi erogati dai volontari dell'associazione tra medici e tra esperti in forma completamente gratuita. Il progetto è finanziato al 60% dalla fondazione Carico, viene sviluppato in un partnership con le associazioni più piccolo principe e analogo. La Commissione propone la di del progetto di con come richiesto dell'associazione. La seconda proposta, è, è stata formulata dall'associazione della terra ONUS, che propone il progetto Switch On, un progetto innovativo come formula di sportello per, ascolto, per sportello di ascolto. Si tratta infatti di uno sportello di ascolto per preadolescenti e adolescenti che utilizza il sistema informatico per trattare di quali il contatto del fenomeno di illegalità connesso ai comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, la prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio attraverso l'informazione sul genere educativo, la promozione dell'integrazione scolastica soprattutto sì, sì, sì. le seconde generazioni per prevenire la banca scolastica il progetto è in parte con un con contributo della fondazione Sampino di Stato anche qui a proposito la commissione che sono stati con i patrocini per tutto quindi un richiesto alla società come potete notare questa eh, seconda iniziativa è una iniziativa abbastanza innovativa che eh, se eh, Sarà ottimi buoni risultati e noi abbiamo chiesto di farci avere una relazione conclusiva a fine anno no? per vedere quale tipo e quanto gruppo di approccio c'è a questa iniziativa, perché pur essendo in forma abbastanza anonima però può dare un sostegno, a ragazzi che magari non riescono della interagire con i propri genitori o magari con i propri compagni che per timidezza o per tanti avali altri motivi possono trovare un punto di ascolto, di riferimento e, e appunto di sollievo e di soffrire per i propri problemi grazie Siamo in Queste qui si mettono sulla lista chiusa. Posso non sono le mie. Le basi che sono la proposta della compagnia teatrale del vivente dal titolo alveare antifuturari contro la mafia, anzi a Severina in piedi. Le commissioni hanno provato di sostenere il progetto per una cifra pari a 600 euro che prevede la messa in scena di tre spettacoli, ora abbiamo le date durante la commissione non erano ancora disponibili. I tre spettacoli si terranno venerdì 20, sabato 20, più del 20, 21 e domenica 22 settembre 2013, dalle ore 18 circa alle ore 21 circa, rispettivamente nella piazzetta di Via Valdone, davanti alla di San Carlo da nella piazzetta di Galo Cismone e nel cortile delle Case Popolare invece voglio questo onorevole così che e fare questa richiesta. Grazie. Grazie Presidente Prego, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contro il 0, sono 0 approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esegurità. Immediata. Immediata. <tossi> azione 23/23 23, 23, 23 00, 00, passiamo al punto numero 6 valutazione della proposta di deliberazione di giunta comunale sulla valutazione del transito aperto di regaliano l'agosta la parola al Presidente della Commissione del Commercio 4 Ciocchi la Commissione del Commercio ha citato Tutti i torno di Consiglio 9 di due commissioni che hanno la questione, congiuntamente l'11 luglio 2013, hanno analizzato e discusso la proposta di delibera giunta comunale, con una, tra la direzione centrale del commercio e territorio assessorato del commercio. A seguito di richieste del trattato superante per mezzo di delibera di indirizzo del Consiglio di Sera le commissioni hanno apprezzato la decisione, assunta da parte della direzione centrale del commercio e dell'assessorato di intraprendere definitivamente un procedimento amministrativo avente come obiettivo lo spostamento permanente del mercato settiman settimanale scoperto da Iliana nell'area della tra tra Vialisteglio e Piazzale. Il lavoro svolto dal settore commercio con il contributo del Consiglio 09 e degli operatori del mercato, che ha inoltre esteso la propria riflessione a all complessivo, alla complessiva valutazione del territorio interessato, e ha dato la valorizzazione del tessuto urbano di prossimità prende superata l'ipotesi del ritorno del mercato nella vecchia sede sono previsti interventi sia viabilistici sia di riqualificazione che al massimo di 18 mesi porteranno alla creazione di una piattaforma multiuso destinata non solo ad un mercato moderno e totalmente riqualificato con compattatori di rifiuti, alimentazione elettrica eccetera Manca ma di un'area parcheggio veicoli per i residenti nonché ad uno spazio fruibile per scopi ulteriori che, val che valorizzano le, poten le potenzialità di un tale In riferimento a questo percorso, si chiede l'inserimento nel PTO del 2014 dei lavori di adeguamento del tratto interessato, con conseguente reperimento di risorse economiche e successivo stanziamento da inserire a bilancio. Le commissioni. Prima che si proceda allo spostamento temporaneo, che non potrà eh, eccedere nella durata in tempo di compilamento del problema di Zara, nell'area di via Sparto, si dedica che Carigliano non sono uniti, secondo un'ipotesi contenuta nella proposta di del dell'oggetto, chiedono di istruire un tavolo di concertazione con le aziende e negozia sede a sede fisse interessati così da accertare e risolvere ehm, eventuali problematiche. Di avviare immediatamente l'iter amministrativo funzionale all'approvazione dello spostamento definitivo del mercato in Galizzara con espressa garanzia del rispetto dei 18 mesi al massimo previsti. Di aprire un fondo di riduzione a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area recentemente modificata in Via Volturno. Di subordinare l'approvazione dello spostamento temporaneo in Via Volturno alle necessarie documentazioni che dovranno essere fornite dai vigili del fuoco e dalle autorità preposte vostra sicurezza per quanto riguarda le uscite ed entrate della MM5 e dall'eventuale fattibilità dei vari piani di emergenza. In considerazione di questo si chiede anche di valutare la chiusura temporanea delle stesse uscite in attesa dello spostamento definitivo dell'area di a maggioranza le commissioni attività produttive e territorio approvano la relazione proposta a firma del presidente delle commissioni attività produttive Patriciotti Andrea e del vicepresidente della commissione di del commercio di Nato Taricolo ma sostanzialmente di fatto eh, l'ho detto anche in commissione e questa è un, diciamo che eh, forse la centesima commissione sulla questione, eh, commissione non solo di Consiglio di zona ma, ma anche di Gararga, eh, a Palazzo Marino, abbiamo sviluppato tantissimi interventi in questa direzione come Consiglio di zona 9. L'obiettivo era, ed è da tantissimi anni, raggiungere eh, e determinare, realizzare un eh, un, un luogo dove si può fare, si potrà fare finalmente un mercato tra virgolette equilibrato, eh, moderno, dove eh, cioè, ma, eh, da, da un discorso dei rifiuti, da, dei ricompattatori, eh, da una sperimentazione completamente eh, diversa rispetto all'80% sostanzialmente dei mercati che ci sono a Milano, eh, finalmente trovare eh, una quadra su una destinazione in questo senso. Eh, in numerosi, in numerosi confronti con la giunta eh, di fatto c'è stata secondo seconda, okay, sostanzialmente l'assessorato al commercio, l'assessorato al territorio, l'assessorato alla viabilità, alla sicurezza per fare in modo che quest'area quest diventi: eh, dalle zara tra Sardegna eh, d'Agosta e Belestello, diventi un'area attrezzata e eh, totalmente attrezzata anche a parcheggio nei giorni non di mercato e poi eventualmente, eventualmente anche a eventi, comunque un'area di questo tipo. Eh, su questo eh, l'obiettivo è stato raggiunto, devo dire, con il Consiglio di zona, perché eh, di fronte alla delibera di giunta, di fronte alla delibera di consiglio, eh, di fatto le richieste eh, di cittadini, ambulanti e eh, Consiglio di zona e, eh, ovviamente, in concertazione con l'amministrazione, eh, L'obiettivo che è sempre stato eh, scritto e trascritto all'interno di ogni, eh, di ogni diritto e ogni mozione in questi sette anni eh, c'è, eh, c'è un passaggio fortissimo in avanti, eh, cosa che non c'era mai stata dal punto di vista della, della giunta, vuol dire assessori che si prendono l'impegno eh, con il sindaco Pisapia in testa di realizzare una piattaforma di, di, di questa direzione. Questo vuol dire che in 18 mesi eh, si chiede, eh, in concertazione ovviamente con l'assessorato, si chiede la costruzione di queste piattaforme, lo spostamento del mercato, un mercato attrezzato e assolutamente moderno, rispetto a un'area adesso assolutamente deficitaria, lo sappiamo, dove era prima eh, ovviamente eh, noi abbiamo ribadito anche in questa. Eh, in questa vedete che noi non vogliamo che ritorni in modo fisso, permanente e vogliamo che se dovesse ritornare solamente con precise garanzie dice adesso dobbiamo partire da subito i lavori rispetto a Alezzara. perché noi eh, l'obiettivo di Zara, ed è all'interno di, di, eh, di questo atto di estremo importante l'obiettivo è che 18 mesi torni lì eh, il fatto di, di, di via Volturno è comunque eh, all'interno del deliberato ma non è un nostro parere noi riteniamo che via Volturno rimanga un grosso punto interrogativo rispetto a tutta una serie di richieste che noi facciamo eh, che noi facciamo eh, che, sono, che riguardano la sicurezza, che riguardano tutta una serie di, di questioni che abbiamo posto eh, scritte e che sono precise. Noi senza queste garanzie ovviamente non diamo parere, perché se, se, se si vede deliberato non c'è un nostro parere con il Costituzionale di ma mantenere una coerenza di fondo. Eh, in più noi riteniamo però che eh, non dando eh, non danno l'ok okay, rispetto a alcuni passaggi che, che determinano di realizzare la scelta che è stata fatta da sette anni, voluta da 7 anni dai cittadini, dal eh, Consiglio di 09, ma anche da eh, un mercato che di realizzare e diventi entro pochissimi mesi Lizar, un mercato apprezzato e riqualificato per noi è l'obiettivo centrale al di là delle perplessità che possono esserci cioè ovviamente da parte di tutte le categorie, di tutte le concertazioni che ci può essere ma credo che su questo sia importante che noi eh, rivendicare che questo obiettivo è stato raggiunto con un atto preciso noi chiediamo all'amministrazione che ci sia una delibera di giunta e una delibera di consiglio in questa direzione grazie consigliere Abbiati grazie presidente io devo entrare nel merito della questione eh, sono abbastanza perplesso perché questa sera come in commissione non c'è il solito volto pubblico che di solito contraddistingue questa, la discussione di queste tematiche forse perché non è che sono in vacanza, forse perché qualcuno ha fatto le cose un po' di corsa, senza coinvolgere la cittadinanza e senza coinvolgere le opposizioni. Legato a questo, tra le altre cose, noi ci siamo ritrovati, senza documentazione alcuna, a discutere l'altro giorno in commissione, su nostra richiesta è arrivata la documentazione e su quella documentazione c'era scritto che i banchi rispostati nell'area nuova del mercato nell'area temporanea che voi pensate che sarà temporanea del mercato sono 174. Signori, al sabato sono 216, per cui 1746 174 su quel documento c'era scritto detto questo. Non è un problema, perché qua c'è una versione aggiornata di quel documento, che però sarebbe stato il caso di condividerla con l'Aula, sarebbe stato caso di passare a mandare la palazzo Marino, sono riuscito ad avere lo stesso, la vera documentazione prevede di occupare tutta la via un turno, interamente, tutta la via di vivo sul lato, tutta la via spalata sul lato. Questo ovviamente nella documentazione di Stamano non c'è scritto, non c'era, c'è sì, sì, sì, ecco. poi... in commissione. Abbiamo discusso altro. Detto questo, eh, io ho finito questa premessa sul fatto che non ci sono i cittadini e non ci sono i commercianti, forse perché qualcuno c'è che... ah, se non contento, però al solito siete 30-40, Questa sera sono per descina evidentemente è stato fatto un po' di. valutare una documentazione che non c'è, secondo me non era, non era sufficiente, avremmo dovuto convocare qua i cittadini in una commissione magari questa sera e portare la delibera del Consiglio 25, come avevamo chiesto noi sia in commissione che poi in conferenza di capigruppo mio capogruppo, ma evidentemente doveva far passare su straccia la cosa che è in corso la proposta di Zara, anzi no, continuo su questo tema della documentazione io non so Presidente quando l'ha ricevuta la documentazione di A se l'ha ricevuta oggi non faccio una colpa a lei faccio una colpa agli assessori che ci richiedono un parere un parere, vabbè, insomma, un parere su una delibera futura non so come si possa dire ma su una proposta di delibera e la documentazione di A ci arriva a quattro ore dall'inizio del Consiglio cioè con tutta la spiegazione tecnica ovvero che i due controviari non saranno più adibiti a parcheggio, ovvero che ci saranno delle spese accessorie ingenti, perché comunque sarà da mettere in la sicurezza il passaggio del tram, gli attraversamenti pedonali? e la, la, la, la, la qualificazione dell'angolo lo sì, mar... ma, sì, no, star no si, no, Stebbio-Star, io voglio sapere qualcosa, voglio vedere qualcosa prima di votare. Detto questo, eh, la proposta su Zara è sicuramente interessante. Io non ho ancora capito quanti banchi si perderanno con lo spostamento in Zara, perché ve l'ho chiesto in commissione e non l'avete saputo dire. Ve l'ho chiesto in documentazione e non me l'avete letto. Questa sera qua sopra non c'è scritto. Va bene tutto, però c'è anche qualcuno che ha comprato una licenza da tutelare, oltre che giustamente i cittadini. E loro cosa facciamo? Li lasciamo a casa in mezzo alla strada? va bene, sono dei lavoratori come gli altri, eh? però forse questo non mi interessa. Detto questo, va bene, sono sempre più convinto che la possa essere fatta bene, come dice lei Presidente, come Fouché, anzi meglio di Fouché, e sono sarei ben contento perché vorrebbe dire avere finalmente un mercato a in qualità come previsto dalle normative europee, ma 18 mesi, io ve lo ripeto, in 18 mesi non finite l'iter, perché se lo mettete la definizione del 2014 non è più come prima che mettete non è libro dei suoi dovete avere la copertura finanziaria per metterla. e per avere la copertura finanziaria dovete fare il bilancio spero che riuscite a farlo l'anno prossimo, entro il 30 di giugno. quindi magari il 1 di luglio l'anno prossimo il PTO ci sarà il mercato ci sarà la costruzione del mercato a quel punto cominceranno i lavori per, per, per avviare l'ITER se inizieranno nel 2015 cioè nel 2015 i lavori di riqualificazione di l'Italia io credo che sarà... 2014? 2015 perché se nel 2014 lo metti 20 nel piano che è il 30 giugno e non ce l'hai come minimo vai nel 2015 a iniziare il lavoro come minimo se va bene il primo gennaio se va male concludo, aspetta eh, un secondo il mercato se poi a questa lo facciamo fino al 2016, in mezzo a Expo abbiamo ancora. poi non è detto perché se non trovate la copertura finanziaria cosa facciamo? Lo lasciamo lì dov'è? Esatto. Per cui abbiamo detto ai cittadini per 15 anni che il mercato era sbagliato, lasciarlo lì, ma adesso però eh, se dovete amministrare che va bene lì. Il mio terrore è questo, che il mercato rimanga eh, nella posizione in cui adesso è stato cioè predisponendo. Grazie. Consigliere Grazie Presidente, ma io distinguerei l'intervento in due parti, la parte di collaborazione, di partecipazione che abbiamo avuto in questi due anni con l'assessorato che è stata praticamente nulla e noi abbiamo più volte invitato l'assessore qui per, per parlare di questo progetto e per chiarire i, i punti critici. Abbiamo dato ingenuamente forse il il parere positivo sulla proposta del, del Presidente Simi sul primo progetto di spostamento verso uh, Vialezzara che comunque gli uffici tecnici hanno assicurato, hanno detto che una proposta del genere non poteva essere attuata perché c'era un problema proprio di, di, di spazi. Uh, Dopo quel debacle non abbiamo visto nessun altro progetto, continuiamo a parlare di progetti di Zara, di Volturno, ma non vediamo progetti. Abbiamo visto un progetto, è passato questo PDF del progetto di, di Via Volturno, ehm, senza nessun sopravluogo, ma a me spiace perché con, con il Presidente Quattrociocchi stiamo collaborando molto sull'ambito delle criticità dei mercati, ma questo era proprio il momento di fare un sopralluogo con la cartina, con la planimetria che ci era stata uh, mh, inviata. Su quella planimetria lì si, si, si vede chiaramente, e questo ce l'hanno fatto notare i cittadini, che non mancano i tre metri e mezzo uh, necessari per un passaggio di, uh, di un mezzo di, di soccorso, quindi un'ambulanza un o una una compa dei pompieri quindi se, se eh, in, una, in una stima in un'idea un di 18 mesi che credo molto infattibile eh, questo potesse avvenire vuol dire che per 18 mesi non potranno passare mezzi di soccorso su questa, su questa via qui eh, l'altro discorso è proprio sul discorso della, della collaborazione cioè qui continuiamo a cantarcela e suonarcela tra di noi ma gli uffici tecnici non li, non li abbiamo visti, li abbiamo visti una sola volta con uh, il funzionario della, della, del comune che è venuto ma non ha potuto praticamente parlare del progetto perché l'abbiamo assalito con, uh, con una lotta tra uh, cittadini e uh, ambulanti riguardo a quel progetto lì, quindi a me sembra ancora che stiamo andando in una direzione in cui dobbiamo dare fiducia, noi la fiducia non l'abbiamo più. Perché la fiducia si dà su dei, dei, dei, dei piani e dei progetti oggettivi, non si può uh, dare uh, uh, senza avere carta, senza aver fatto misurazioni, senza aver previsto um, come verranno dislocate le, uh, le bancarelle e gli ambulanti, soprattutto dopo aver visto cosa è successo col progetto presentato mesi fa da Simi. Eh, quindi il discorso è sia dal punto di vista della collaborazione che dal punto di vista del dislocamento delle, delle, delle bancarelle noi non crediamo che possiamo dare una fiducia così alla cieca senza aver visto i, i, i dati tecnici eh, ancora come diceva il consigliere Abbiati Abbiamo ricevuto oggi, oggi pomeriggio la documentazione di Amat, sintomo che è ancora qualcosa buttato lì in fretta e furia per cercare di, di arginare eh, e di portare a casa questo parere positivo che secondo me lascia il tempo che trova, perché alla fine è un parere su una proposta di raggiunta, quindi eh, se vogliono il distintivo, se vogliono l'ok okay dalla, dalla zona... Uh, ma se, se questo non lo ricevono continueranno a fare comunque quello che hanno fatto fino adesso, che hanno fatto per due anni mi chiedo quindi di cosa stiamo parlando ancora una volta stiamo parlando di un progetto che non, ha, non è stato condiviso con la, la cittadinanza non è stato condiviso con, con i consiglieri e del, del quale noi dobbiamo, sul quale noi dobbiamo crederci senza avere una, un riscontro oggettivo, grazie una Grazie pratica perché è stato un po' sul quesito come avrà avuto modo di vedere anche il consigliere Abbiati io ho entrato all'utice 17 una mail che mi era arrivata oggi all'ora 24 dall'assessore eh, Marami consigliere Ferrali grazie Presidente io non ci sono eh. no non mi è arrivato veramente non mi è no, arrivato L'apprezzamento e la soddisfazione che ho riscontrato nel vedere che il Presidente della Commissione Commercio uh, si sta dando da fare, sta cercando sì, del... di coinvolgere quelle che sono sì, che le parti eh, in CAV. Eh, sicuramente il primo concetto che mi va a dire è ad questo. Ci stiamo arrivando sì, piano sì. piano, mi rendo conto che effettivamente ci sono tante difficoltà, e non dipende semplicemente da quello che è il Consiglio no. di zona, ma da tutto, tutta la struttura comunale, eh, assessorati e eh, quant'altro. Eh, non, non ho avuto modo di partecipare a, alle commissioni che hanno portato alla stesura eh, di, di questa proposta di, di delibera, eh, Faccio tesoro di quello che viene riferito dal consigliere Bianchi e eh, dopo aver preso visione di, che sono, di quella che è stata la eh, documentazione contratta oggi, sottolineo un dettaglio: eh, gradendo anche una un... parere da parte del direttore di settore, eh, in quanto eh, pubblici amministratori dovremmo essere messi nella condizione di poter agire quantomeno informati eh, su quelli che sono. Eh, le proposte che andiamo a liberare, eh, di conseguenza come mi ha eh, già capitato, eh, non avendo no, no, recepito con una, una congrua tempistica che, che sono, quelli che sono i documenti eh, che portano poi alla stesura di un parere che sicuramente è più complesso, non ritengo di essere messo nelle condizioni di poter votare questo, questo documento. Chiedo a tutti i consiglieri che hanno senso di responsabilità di eh, evitare e astenersi eh, da, da tale valutazione eh, se non facendo eh, eh, un atto così di forza, eh, votare qualcosa che non si conosce vuol dire eh, non votarlo ma eh, accettare quelle che sono decisioni che hanno preso altre persone per noi io questa cosa non, non la condivido mi, mi, sento, eh, mi sento di non poterla condividere quindi eh, sicuramente eh, dopo che mi sarò consultato con, con il mio gruppo prenderemo una, una decisione ho, ho difficoltà a votare anche contrariamente con il mio gruppo non è con il capo gruppo quindi eh, ero, eh, ero Oh, ero partito con un'altra un considerazione mentre leggevo questa proposta. Secondo me la parte fondamentale che abbiamo ribadito 100 volte in Consiglio e in Commissione era che il numero, era che il numero di banchi presenti, quindi il numero di commercianti non venisse toccato. Il Consigliere Abiati invece ci riferisce tutt'altro. Per me questa è una condizione sine sì, qua non imprescindibile. Di conseguenza se votare eh, a favore di questa delibera comportasse anche l'eliminazione di un solo banco io mi asterò dalla votazione e quindi non prenderò parte, esprimendo tutto il mio dissenso. Grazie. Sì, sì, grazie Presidente. Poi possiamo iniziare. Caricur finalmente vuol turno dopo sette anni giorno, più, passati a dire per spergiurare che il mercato non tornare in via volturno mi piace tra stasera poter discutere senza prima messa che magari avrebbe potuto portare qualche contributo maggiore alla discussione di questa sera La Presidente Senesi che purtroppo non è presente probabilmente avrà più potenza, le vacanze, non so, ma attualmente sarebbe stato utile averla qui per capire meglio la posizione che questa maggioranza ha nei confronti di questo ammesso problema. Perché paradossalmente stasera ci troviamo, dopo aver battuto su tanti atti giuridici, atti amministrativi, a valutare una nuova forma di atto amministrativo, atto di fede, ovvero andare a votare su qualcosa di cui non, non c'è spiegazione, non c'è nulla perché il presidente abilmente, quattro Ciotti, ha cercato di spiare tutto sul trasferimento che anche noi abbiamo votato positivamente in realtà, ma di questo trasferimento in realtà, di concreto in quello che ci viene presentato non c'è nulla. L'unica cosa concreta, che, anzi che pensavo fosse concreta, a questo punto, dopo quando ho scritto prima, compagni, obbiati, concreta, è, è escluso... <ride> il mio compagno di partito avviato, pensavo fosse concreto il progetto turno. non è, faccio uso i compagno di partito, pensavo fosse certo il progetto turno, ma sembra che anche quello non sia più così, perché era la spiegazione iniziale sul posizionamento sulla che comunque dovrà garantirne il mantenimento di quanto è realizzato in questi anni rischia di non essere possibile con una maggior presenza sulla stessa auturno di aggravare quello che succederà, avere un profondo legato per la via perché sono state investite numerose risorse ma quello che dicevo più occupamento è proprio la mancanza di dati certi sul progetto di come dicevo, già è stato, è stato è detto più volte sul progetto di Galizzara. Diciamo che in 18 mesi verrà inserito, non vorrei ripetere, non vorrei limitarlo, verrà inserito nel piano penale delle opere. Però ad oggi, nonostante noi ormai l'abbiamo chiesto più o più, più volte in tutte le commissioni di avere un progetto preciso, non è definitivo, però un progetto perlomeno sommario su Galizzara. Abbiamo avuto soltanto indicazioni, siamo partiti da un progetto iniziale sì, che parlava di una permanenza di tutti gli ambulanti sul mercato di Galizzati. A una valutazione di Amato che diceva che 60 banchi soltanto potevano stare realizzati Siamo passati ai 160, ritorniamo ai 170, l'unica cosa certa sembra che comunque me eh, non tutti gli ambulanti potranno essere riposizionati sui realizzati questo ormai sembra un dato certo certo ormai invece che ci sono accordi di ambulanti per questo di pensionamento e anche questa è un'altra voce che rende molto difficile prendere 18 mesi